Circolare ENS numero 6309 del 23 dicembre 2022. Monitoraggio competenze lavorative sordi disoccupati, compilazione questionario. Egregi presidenti e commissari straordinari. La sede centrale ENS area lavoro ha predisposto un questionario al fine di realizzare un monitoraggio sulle potenzialità competenze e situazione lavorativa dei sordi disoccupati, con l'obiettivo di elaborare strategie migliorative concretamente applicabili da condividere e riportare in occasione dei tavoli tecnici ministeriali, riunioni dell'osservatorio, incontri istituzionali e tutte le altre sedi competenti ed opportune. I dati raccolti saranno inoltre oggetto di riflessione e confronto in occasione del Convegno nazionale sulle problematiche del lavoro che ENS intende realizzare prossimamente. Le domande del questionario sono state elaborate e pensate insieme ai membri del Comitato Scientifico Legge 68-99. Chiediamo quindi la vostra collaborazione in qualità di dirigenti locali dell'ENS affinché il maggior numero di sordi compili il questionario accessibile online al seguente link. Il termine ultimo di compilazione è il 31 marzo 2023. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, l'occasione è gradita per rinnovare gli auguri più sinceri per un sereno Natale e felice anno nuovo a voi e alle vostre famiglie.